Eccoci qua, live dalla Bobo Summer Cup qui a Cervia, un appuntamento straordinario dedicato allo sport E chi meglio non poteva esserci qua con noi che una splendida ex velina Ciao, Ciao Costanza, tutto bene? Bene, benissimo, mi avete visto giocare? Sì, abbiamo visto una spallonata che è arrivata prima nella nostra postazione Dai, per essere donna me la sono cavata oh Sì, no. dai, comunque solo il riscaldamento perché poi oggi pomeriggio comunque Certo, assolutamente, prima stavamo facendo del riscaldamento e poi oggi pomeriggio giochiamo Quindi Senti, abbiamo... quanto ti piace il football? è troppo divertente e trovo che solo troppi uomini ci vorrebbero più donne a farlo solo che su, i uomini non ti danno la possibilità di su, questo, su questo su questo ragazzi. sono d'accordo guarda assolutamente eh. mi ho chiesto a due ragazzi che si stavano allenando ragazzi posso giocare anch'io loro allora hanno detto sì sì certo però lo sapevo che stavano ros rosicando in realtà perché io ho rovinato il gioco Beh, d'altronde dai, comunque è una bellissima presenza, guardate tutta bellina con i suoi pantaloncini e allora oggi pomeriggio quindi continuiamo col discorso torneo quindi sarai anche tu a far divertire i nostri ospiti delle tribune che sono carichissimi Alfantini tutti presenti, mi raccomando Anche perché c'è una giornata che aiuta, non fa tanto caldo, quindi dai dai dai Da Radio Bruno e da Costanza, un arrivederci e ci vediamo qui al Fantini, Bobo Summer Cup, ciao!